Ragazzi è giunto il momento È arrivato il mio iPad Pro Con chip M1 Vedete E ora lo dobbiamo aprire Allora si apre da qui C'è proprio Wow che bello! Comunque questo è l'iPad Pro Quello del 2021 Infatti col chip M1 ok, Viene via la scatola Questo è il volucro no, Possiamo anche buttare via e ora arriva la parte bella quella dell'unboxing aspettate adesso lo apro e ci vediamo subito comunque questo è l'iPad Pro con chip M1 appunto... È Quello che è uscito appunto nel 2021 la versione a 128 GB E 11 pollici Ho anche la, la cover Non ufficiale di Apple Comunque non è la Magic La Magic Keyboard E non ho manco la Pencil Perché volevo fare una roba abbastanza economica Vabbè ho tirato via la scatola E non c'è niente dentro Come Samsung che mette le robe a nascondigli Aspetta prima di non, per non rovinarlo Prendo anche la custodia! Ok, la devo già mezza unboxata, infatti qui come possiamo vedere dov'è che l'ho aperta? Ecco infatti di qui è già aperta, è chiusa. Chiudiamo, infatti questo qua come potete vedere è 11 pollici. Allora ora lo tiriamo via dal suo involucro e sollevandolo, wow ma un bel mattone aspettate che gli tiro via tutte le pellicole ok ora che l'ho tirato fuori dalla sua confezione lo voglio subito ma tempi record metterlo nella sua cover per non distruggerlo in quanto è il tablet nuovo bellissimo questo tablet qua lo utilizzerò sia per fare un po' di video magari per voi sia magari per fare qualcosa bellissimo, allora procediamo con l'unboxing, cos'è che c'è d'altro nella confezione, questo è il libricino designed by Apple in California con dentro gli sticker, un caricatore USB-C con il caricabatteria USB-C USB-C, molto bene, non c'è dentro niente, non lo scomparto segreto dietro perché non viene, mi sa che manco via, Cos'è che c'è qui dentro? alle istruzioni, ci sono dentro vero, sì gli sticker Lo si vede sempre nei video di Black Geek E una volta che faccio il video io non serve Perché sono troppo emozionato E lo dobbiamo ora accendere eh, Qui c'è il tasto laterale Apple Si sì! Niente Questo è l'iPad Pro M1 quindi dovrebbe essere un fulmine 128 giga, aspettate, che leggo. Hello, è uscita la scritta bellissimo. Ciao, ragazzi, ci vediamo dopo. Thank you.